Oggi vediamo come inserire eh, una note card in un oggetto qui in High Fidelity proprio come ho fatto qua in questo cubo se io clicco il cubo compare una note card con del testo ma mi si apre anche eh, questa pagina web come da istruzioni eh, da Salazar che ha creato lo script adatto allora per vedere come si fa non facciamo altro che aprire il nostro cubo e vedere eh, come è fatto dentro quindi apriamo la scheda properties del cubo e se noi scendiamo verso il basso vediamo che eh, nella bar nella casella di testo che si chiama script url abbiamo messo lo script che ci che ha creato Salazar per noi che si chiama Show Overlay GS. Eh, qui invece, eh, nello spazio dedicato al codice, eh, viene me vengono messe le istruzioni contenenti sia il testo che eh, la nostra URL, cioè l'URL della pagina, l'indirizzo web della pagina che noi vogliamo ehm, aprire in rete, mentre siamo in high fidelity. Allora, per maggiore diciamo così per maggiore eh, praticità io ho messo tutto eh, in un come vedete in un documento quindi questo è eh, l'indirizzo da inserire l'indirizzo dello script che come sapete è già eh, presente sul server ci rimanda allo script presente sul server quindi non faccio altro che cliccare col destra mouse e, eh, copiare il percorso del collegamento ipertestuale quindi volendo tornare in high fidelities e creare un, un nuovo oggetto per esempio potremmo che ne so creare una sfera ecco abbiamo creato una sfera dentro la sfera noi metteremo eh, questo script mi raccomando questa è la prima cosa che dobbiamo fare perché io ho provato ehm, prima a cambiare il codice e poi inserire lo script e l'amara sorpresa è che poi non funzionava niente come facciamo a cambiare quest'area? Eh, innanzitutto spostiamo dall'area dalla modalità tree alla modalità code ed ecco andiamo a prenderci sempre nel, nel nostro eh, documento che è già pronto copiamo molto semplicemente eh, lo script è già pronto quindi CTRL-C è molto comodo questa nuova versione di High Fidelity che ci permette di lavorare eh, mantenendo aperta la finestra di creazione CTRL-V e ho messo eh, il nuovo script allora Save User Data adesso chiudo qua abbasso il documento e dovrebbe funzionare tutto. Facciamo la prova, clicchiamo, compare il testo e compare la nostra pagina. Un'ultima cosa che raccomando, frutto di osservazioni, di errori, è mi raccomando. Eh, Qui noi mettiamo il contenuto del testo, non dimentichiamoci la virgola dopo le virgolette, se non si mette questo riceverete un segnale di errore. Per esempio, vediamo qua, eh, io ho sostituito testo 1 e testo 2 con le, il testo che io volevo, eh, ho, ins ho inserito anche un testo 3 c'è cioè una terza riga notiamo che qua c'è una virgola qua c'è una virgola l'ultima riga di testo non è seguita da virgola la virgola si trova invece qua sotto dopo la chiusura della parentesi quadra spero che eh, questo video sia utile e vi saluto